Dopo aver visto nei video precedenti le principali impostazioni da settare a livello di gruppo di inserzioni, vedremo ora come impostare e cosa fare a livello successivo, livello appunto della inserzione. Vi ho già detto all'inizio che le impostazioni presenti a livello di gruppo di inserzione e di inserzione non sono sempre le stesse, ma variano a seconda del tipo di obiettivo e quindi di campagna che abbiamo scelto. Una volta che abbiamo impostato quindi il nostro pubblico, il nostro target, il budget, la programmazione e ottimizzato la nostra inserzione, possiamo abbandonare il livello del gruppo di inserzioni e andare al livello successivo, appunto, quello della inserzione. Clicchiamo quindi sul tasto continuo e ci troviamo al livello della nostra inserzione. Ti ricordo che in questo video, per conoscere le varie funzionalità, stiamo utilizzando come obiettivo di campagna, quello della interazione con i post. Quindi ora che siamo a livello di inserzione troviamo le opzioni specifiche relativamente a quel tipo di campagna. A seconda infatti della campagna scelta e quindi dell'obiettivo che vogliamo raggiungere, troveremo delle interfacce differenti anche a livello di inserzione. Come prima cosa ricordati di dare un nome anche a livello della inserzione. In modo tale che quando accederai al pannello di gestione e troverai l'elenco di tutte le tue campagne e di tutte le tue inserzioni in corso, riuscirai facilmente a capire di quale inserzione si tratta. La prima opzione che ci offre Facebook è quella di scegliere tra un post esistente o creare una nuova inserzione. Qual è la differenza? Sostanzialmente se utilizziamo un post esistente non andiamo altro che a recuperare il contenuto che è già pubblicato sulla nostra pagina. Questa opzione però non sempre è la migliore, innanzitutto perché se abbiamo appena pubblicato il post e facciamo partire immediatamente l'inserzione, molto probabilmente la portata a pagamento prevarrà su quella organica e pagheremo per farlo vedere anche a quel fan che naturalmente avrebbero comunque visto quel determinato contenuto. Quindi se proprio decidiamo di utilizzare un post esistente, quindi un contenuto già presente sulla nostra pagina, cerchiamo di farlo dopo che siano trascorsi almeno uno o due giorni dalla sua pubblicazione, in modo tale che questo possa essere stato tranquillamente mostrato alle persone che normalmente l'avrebbero visto. Inoltre se decidiamo di sponsorizzare un post già esistente l'unica cosa che potremo modificare sarà la parte testuale relativamente alla nostra inserzione. Non possiamo per esempio andare a modificare l'immagine o altri aspetti se ci rendiamo conto in un momento successivo che sarebbe opportuno apportare quella determinata modifica. Quindi se scegliamo di pubblicare un post esistente non dovremo fare altro che andare a selezionare dalla nostra pagina i vari post che ci interessa eh, mostrare. In questo caso possiamo appunto cliccare su questo tasto e andare a selezionare uno dei vari post e quindi uno dei vari contenuti che sono pubblicati sulla nostra pagina. Una volta che clicchiamo su quel determinato contenuto ecco che ci apparirà un'anteprima della nostra inserzione. Se invece al contrario vogliamo creare una nuova inserzione e quindi cliccare sulla voce Crea inserzioni ci troveremo di fronte ad una interfaccia come questa. Relativamente al formato ti ricordo che eh, non troverai sempre queste opzioni ma queste saranno differenti a seconda dell'obiettivo scelto. Ecco quindi che le opzioni relative al formato come vedi in questo schema riepilogativo sono differenti a seconda che si tratti di obiettivo interazione obiettivo traffico e obiettivo video. Ti troverai quindi di fronte a delle scelte diverse a seconda del contenuto e quindi del layout grafico che tu vorrai dare alla tua inserzione. In ogni caso comunque quando andiamo a creare una nuova inserzione creeremo un post che non sarà pubblicato sulla nostra pagina salvo che poi non decidiamo in un momento successivo di andare a ripescarlo e renderlo visibile. Se in una fase di verifica dell'inserzione, inoltre, questa non dovesse essere approvata, avendo scelto di creare una nuova inserzione potrei modificare e correggerla in ogni sua parte. Inoltre, proprio perché questi post non sono visibili, possiamo testare e fare diverse varianti, nel senso che proprio con la creazione di nuova inserzione è possibile fare i cosiddetti split test, cioè verificare per esempio quale determinata immagine eh, è migliore, quale contenuto oh, grafico oh, attira di più, eccetera. Tutte varianti che invece sono sconsigliate da fare nel momento in cui ci troviamo oh, di fronte all'utilizzo di un post già pubblicato nella pagina perché pubblicheremo normalmente sulla nostra pagina tante varianti di un medesimo contenuto e questo non è bello poi come presentazione generale della nostra pagina. Andando creare la nostra pagina, quindi possiamo scegliere ogni aspetto. In questo caso, per esempio, Facebook ci dà l'opzione se scegliere una immagine singola e in questo caso ci dice che possiamo creare fino a 6 inserzioni con un'immagine ciascuna senza costi aggiuntivi. Vuol dire, per esempio, che per una stessa inserzione possiamo scegliere sei immagini differenti ed in questo caso verificare, per esempio, quale delle sei immagini è quella che funziona meglio. In questo caso il budget verrà automaticamente suddiviso da Facebook per ogni singola immagine. Oppure possiamo andare a creare un video singolo e quindi creare una inserzione con i video. In questo caso poi troviamo tutte le varie specifiche. Non potremo caricare video superiori a 15 secondi, ci indica anche le proporzioni del video e tutte quelle che sono praticamente le specifiche che dobbiamo rispettare per questo determinato contenuto. O ancora possiamo andare a creare una slideshow e quindi possiamo inserire per esempio un numero di immagini compreso tra 3 a 10 per creare quei cosiddetti video che non sono altro che una sequenza di immagini nella quale possiamo appunto scegliere l'intervallo temporale nel quale far passare le varie immagini. Una cosa importante quando si caricano le immagini su Facebook è quella di rispettare la dimensione e la distribuzione del testo sull'immagine. Non esiste più perché ormai è stata superata la regola del 20%, però in pratica è sempre previsto da Facebook che il testo contenuto all'interno di un'immagine non debba essere eccessivo. Possiamo tranquillamente verificare questo prima di far partire la nostra inserzione utilizzando questo tool creato da Facebook stesso. Possiamo accedere andando su questo link facebook.com slash ads slash tool slash text overlay. In questa pagina ci troviamo di fronte a questa interfaccia e possiamo andare sul pulsante Carica e andare a verificare la validità delle nostre immagini per l'inserzione. Potremo ottenere questi messaggi di avviso, che il testo è ok, che il testo dell'immagine è poco, che il testo dell'immagine è medio o che il testo dell'immagine è tanto. Tutte le volte in cui ti troverai di fronte a questi avvisi, ti consiglio di lavorare sul contenuto dell'immagine per ridurre il testo perché Facebook stesso ti avvisa dicendoti per esempio che la tua inserzione potrebbe non essere pubblicata se il testo è tanto o che la copertura della tua inserzione potrebbe essere molto inferiore. Come possiamo verificare il nostro testo? Quindi clicchiamo su carica, io ho già preparato oh, delle immagini, facciamo la prima prova quindi caricando questa eh, immagine che io ho chiamato Facebook molto testo. Carichiamo l'immagine, il sistema lavora. E ci dice appunto che qua, ecco, deve essere modificato qualcosa rispetto alla giornata in cui ho preparato l'immagine, comunque ci dice che qua il testo della immagine è medio, ovvero che il testo di questa immagine comunque risulta in questo sistema di allerta. Vediamo se carichiamo un altro contenuto, ed in questo caso vediamo quello che io ho considerato come poco testo. Apriamo, carica il sistema e ci dice infatti che qua il testo dell'immagine è effettivamente poco. Anche in questo caso dovremo lavorare per ridurre ulteriormente il contenuto dell'immagine. Proviamo in ultimo a caricare l'immagine che io ho considerato come Facebook testo valido. Vedete che qua l'area di testo è un'area molto ridotta rispetto a tutta la superficie dell'immagine. Carichiamo questa immagine, vediamo qual è la verifica di Facebook, e Facebook effettivamente ci dice che il testo di questa immagine è ok. Ti consiglio di utilizzare questo tool tutte le volte in cui stai preparando le immagini per le tue inserzioni. Onde evitare di arrivare al passaggio ultimo, quello dell'ordine della tua inserzione, e vederla non approvata con uno di questi messaggi. In quel caso dovrai tornare indietro e ripreparare eh, la tua parte creativa. Una volta quindi che noi abbiamo deciso di partire con una nuova inserzione, abbiamo verificato uh, il nostro testo, andiamo quindi a caricare per esempio in questo caso la nostra immagine. Carichiamo appunto, facciamo la prova, quella che abbiamo chiamato come Facebook, il testo valido. Apriamo ed ecco che Facebook carica la nostra immagine. Caricando la nostra immagine su questa sezione ci mostra quella che sarebbe l'anteprima della nostra inserzione. Se scorriamo, vediamo quelle che sono le varie visualizzazioni appunto da computer, degli Instant Article o della visualizzazione da telefonino. Possiamo poi andare qui nella parte testuale e modificare quello che vogliamo scrivere. Salve, stiamo facendo una prova. In questo caso, quello che noi scriviamo su questo box per il testo verrà poi mostrato in anteprima qua sulla destra, eccolo qua quello che abbiamo scritto, in modo tale che possiamo effettivamente vedere come questo contenuto testuale poi si disporrà a seconda delle varie visualizzazioni. A seconda del contenuto che vogliamo utilizzare possiamo anche utilizzare un pulsante di invito all'azione, e quindi qua possiamo mettere nessun pulsante, scopri di più, invio un messaggio, acquista ora, a seconda quindi ovviamente del contenuto creativo e del copy della nostra eh, inserzione. Quindi una volta che abbiamo predisposto il contenuto e la parte creativa della nostra inserzione, che ti ricordo sarà diverso a seconda dell'obiettivo che avrai scelto, non dovrai altro. Non dovrai fare altro che andare a cliccare sul tasto conferma ed in questo caso darai l'ok ok alla tua inserzione, all'ordine della tua inserzione che partirà solo ed esclusivamente dopo che Facebook avrà compiuto una verifica preliminare sul contenuto dell'inserzione stessa.